Andiamoci a vedere appunto che cosa sono i carboni attivi e quindi eh, come dicevamo il carbonio attivo è un materiale che è veramente molto poroso, cioè il singolo granello ha un potere assorbente allucinante, cioè è veramente un qualcosa di incredibile e l'assorbimento è un fenomeno è proprio chimico-fisico, che permette questo che l'intrappolamento, come dicevamo all'inizio, delle molecole chimiche, delle sostanze chimiche che attraversano praticamente eh, l'interno di questi carboni e questi cilindri e per un discorso proprio dovuto alle forze di Vardewars, questo è come funziona il carbonattivo. Eh, ci sono diverse tipologie, cioè possono essere noci di cocco essiccato, legno carbonizzato e quant'altro, veniva utilizzato addirittura dal 1500 a.C. già dagli egiziani per la purificazione dal punto di vista medico e eh, come agente di purificazione, quindi immaginate che sono tantissimi anni che viene utilizzato e c'è eh, un discorso proprio di carbone di legna che viene utilizzato, eh, carbonizzato, che diventa carbone e quindi diventa assorbente, ovviamente è meno performante rispetto alle noci di cocco che vengono invece utilizzate per i filtri, solitamente per i filtri che vengono acquistati. Da questo punto di vista per darvi un piccolo spunto, dovete immaginare che un grammo di superficie intermedio equivale a un campo di calcio dai 500 ai 2500 metri quadri, cioè è un qualcosa di, di, di incredibile, grandissimo, cioè stiamo parlando di un grammo di carbone attivo sempre performante. Fate attenzione perché ci sono, e si potrebbe avere, ci sono situazioni in cui c'è chi vende, quindi un competitor piuttosto di potrebbe vendere o un rivenditore dei carboni che sono rigenerati, si chiamano così, rigenerati che vuol dire? Vuol dire che una volta sono stati usati non sono stati smaltiti come dovrebbe essere, ma sono stati portati nuovamente in azienda, sono stati portati a delle temperature elevatissime, ad altissime temperature, non succede altro che... Eh, praticamente eh, si ha una liberazione di quelle che sono le molecole dal punto di vista chimico e fisicamente i carboni si purificano, eh, diciamola così, e quindi questa purificazione del carbone viene poi dopo, eh, il carbone si dice che è rigenerato e quindi viene riutilizzato, rimpacchettato all'interno e quindi rivenduto come carbone, però ovviamente ha perso una parte della sua efficacia come era in origine perché questo ciclo poi non è che può essere fatto più e più volte e quindi da, immaginate che è meno performante, costano meno ma sono anche molto meno performanti, quindi vi consiglio di fare attenzione a dove comprate i carboni, che cosa fate, perché soprattutto sulle cappe riciclo poi ci rimettete l'osso del collo nel momento in cui succede qualcosa e sentono soprattutto puzze, odori e quant'altro, quindi questo è un po' a grandi linee il discorso della parte dei superfici.